Possiamo parlare di Punto di non ritorno. Event Horizon è un film del 1997 di Paul Anderson, in italiano lo sapete già, è Punto di non ritorno, e Paul Anderson è il regista di chicche, tra grasse virgolette, perché non sono chicche, Regista di Mortal Kombat e la, la saga di Resident Evil, quella che è iniziata con e iniziata penso continuata sempre con Mila Jovovich. Una saga che è molto discutibile anche quella. Che cos'ha però Paul, eh, Paul Anderson? Uh, è un regista che comunque secondo me ha una grande capacità di fare inquadrature, movimenti di macchina... Molto stilosi e suggestivi e non, non assolutamente a caso come invece accade per altri registi su, su questo genere no? che ogni tanto strafanno. Lui è abbastanza tamarro in questo ma è un tamarro che sa cosa sta facendo. Quando ha fatto questo film tra l'altro era molto giovane e veniva dal successo di Shopping che è un film precedente che gli ha permesso comunque di avere carta bianca da parte dei produttori mh, per la scelta del cast e un sacco di cose, però è vero anche, eh, questo l'ho scoperto chiaramente documentandomi, eh, perché io il film lo conoscevo, ma poi mi sono studiato un po' la storia produttiva, è vero anche che eh, avevano bisogno di un film da buttare tra una, una grossa uscita e un'altra per riempire... Le sale in un certo periodo e sono stati dati un bel po' di soldi, tanti soldi eh, per l'epoca, 60 milioni uh, per fare un film a lui che era una giovane promessa e eh, tanta libertà però anche pochissimo tempo per quelli che sono i tempi produttivi dell'epoca almeno così scritto dove mi sono documentato nel film ci sono dei belli attori e in effetti c'è Lawrence Fishburne che è il Morpheus di Matrix eh, diciamo uno dei due attori forti del, della peli, cioè quelli che danno veramente carattere l'altro è Sam Neill che praticamente lo conosciamo tutti, ognuno ha un film preferito con Sam Neill io ovvia ovviamente cito tre film horror per farvelo ricordare uno è Possession chiaramente il seme della follia e Omen lo cito soltanto perché ho fatto comunque una recensione di tutta la trilogia di Omen e quindi trilogia che in realtà c'è anche un quarto film che è un film tipo comunque c'è lui nel, nel terzo capitolo di Omen eh, che interpreta proprio Damien da adulto eh, comunque vabbè Sam Neill veramente un attore che ha una grandissima personalità proprio. Che, cioè, ha veramente una grande potenza. Lo metti in un film. Cazzo, c'è lui, c'è tanta roba. Grande classe, grande personalità, veramente. E, e, e, di che cosa parla? Di che cosa parla questo film? Siamo nel 2047. Cioè, in realtà non manca molto. E, e viene inventata una nave... Che riesce a viaggiare alla velocità della luce Cioè a raggiungere posti lontanissimi uh, In un batter d'occhio Ma si perdono le tracce di questa nave Cioè a questo punto uh, Ok viaggia alla velocità della luce Però non si sa più dove cazzo è Viene mandata una, una, una nave di soccorso uh, Con le stesse caratteristiche Un gruppo di militari E un dottore Che è il dottore che ha creato questa tecnologia La cosa secondo me che affascina di uh, Event Horizon sta, eh, è proprio il fatto che vengono messe in campo delle teorie fisiche in realtà reali e eh, spiegate in un modo abbastanza chiaro eh, e questo arriva allo spettatore. Lo spettatore è affascinato da queste teorie che poi chiaramente sono parte di alcune teorie ma sono ovviamente poi a un certo punto subentra la fantasia perché se fossero tu tutto così applicabile noi lo già lo faremmo di viaggiare nel, alla velocità della luce che poi non è proprio viaggiare alla velocità della luce ma è la, la capacità di attraversare, di la linea temporale in modo da accorciare lo spazio tra due luoghi è una, una cosa simpatica che secondo me ha molto affascinato chiunque, da chi non capisce una sega, a chi quelle teorie magari le ha studiate anche eh, a scuola e magari ci, ci trova anche dei difetti, no? come sono state esposte. Io chiaramente non, non essendo esperto non lo posso sapere. Questa nave di salvataggio alla fine raggiunge, ovviamente raggiungerà la... la la Event Horizon e eh, ci sono delle caratteristiche in questo film che la rendono il film abbastanza appassionante anche se appunto leggevo in chat che qualcuno faceva notare l'esposizione proprio della trama ha qualche difetto qualche difetto che la rendono un po' stramba un po' zoppicante stramba eh, nonostante ciò nonostante ciò cazzo oggi siamo qua a parlare di questo film e tutti mi chiedono ah Gons Parlerai di Event Horizon, a me è piaciuto un sacco. Cioè, nonostante tutto, questo film oggi piace un casino. Piace un casino. E eh, la visione, in effetti, è cioè, da parte mia è consigliata, perché è divertente. E ci sono delle ragioni per cui, in realtà, il film ha della qualità dentro ed è interessante. E, e ci sono delle ragioni... Per cui comunque è un film criticabile qualitativamente. Eh, a cominciare dal fatto che mh, appunto la trama non, non è sempre mh, perfetta perché è stata fortemente eh, tagliata. Ci sono, eh, il film è, doveva durare molto di più e sono stati tagliati tantissimi pezzi con dei passaggi di trama importanti, quindi... Questo ha reso molto difficile il montaggio originale. Purtroppo, però, oltretutto. Oh, zio che spavento! Porca puttana! Mm. Porca puttana, che spavento! Vi giuro, ero concentratissimo. Grazie mille, Gabo Gabro, per il ride. Benvenuti. Sto facendo la recensione di, di Event, Horizon. Event Horizon. Chiedo scusa. Grazie, il ciulo. Chiedo scusa se non, vi, se non vi saluto tutti, lo faccio alla fine della recensione, perché se no mi perdo. Eh, se rimanete, mettete il follow o qualunque cosa, poi a fine recensione si parla di qualche minuto, poi sono da voi. E leggo anche i vostri commenti riguardo a questo film. Grazie mille Iose. Eh, grazie per il 100 bit. Allora, c'è da dire che oltre appunto a questo grosso taglio, questo grosso taglio di, di contenuti di racconto, che ovviamente noi non lo possiamo sapere se non andiamo a documentarci sulla produzione di questo film, eh, sono stati date anche eh, solo quattro settimane rispetto alle sei previste per il montaggio, quindi maggiore pressione, eh, diciamo che in generale i tempi produttivi di questo film sono stati molto eh, accorciati, quindi gli si è chiesto di Tirare fuori il meglio che poteva In, pochi, in meno tempo di, quel che, di quello che era eh, previsto Quindi lui era giovane Era una promessa Gli è stata data fiducia Però gli è stato anche detto Ok però visto che ti diamo tutto questo Tu però ce lo caghi fuori in poco tempo Questo film e, e quindi sicuramente questo in qualche maniera Ha influito sulla qualità Cosa succede eh, però? Che il film continua a funzionare, secondo me, perché loro arrivano su Event Horizon, Event Horizon ha delle caratteristiche particolari che non vi dico, e ci sarà una situazione per cui loro saranno costretti a fare delle scelte drastiche, eh, inquietanti, no? che potrebbero non farli più tornare indietro. E avranno un altro fattore importante, che è la, la mancanza comunque di risorse, di ossigeno, che renderà eh, tutta la trama comunque molto più eh, concitata, cioè eh, avremo l'ansia, ancora più ansia di quello che accadrà, perché comunque il tempo è poco, le scelte da fare sono, eh, sono importanti, importanti per l'umanità, ma anche per, le, per loro, per la loro so la sopravvivenza di questo appunto, eh, gruppo di soccorritori e quindi secondo me comunque funziona il film tutto è scoprire che cosa c'è sulla nave mi spiace dirlo ma io un po' devo spoilerare cioè non vi spoilerò chiaramente come finisce il film però vi devo spoilerare qual è il fulcro perché sennò parliamo del niente quindi da questo punto in poi mh, potete decidere se comunque decidete di, di avere svelato una, un pezzo Oppure spegnere la live e andare da un'altra parte. Eh, purtroppo lo devo fare perché non sempre si può... La cosa interessantissima di questo film è che il viaggio tramite i buchi neri, quindi la possibilità di viaggiare da un punto all'altro dell'universo, eh, appunto accorciando questa linea temporale, no? eh, permette all'Horizon di arrivare in un luogo non ben definito, che però noi sappiamo benissimo essere l'inferno. E questo è il motivo unico, assoluto, ovviamente insieme ad alcune uh, questioni sceniche molto belle e che troviamo dentro, però è l'unico veramente uh, elemento che spiega il successo di questo film. Per questa, per questa ragione io lo, lo associo parecchio a Martyrs non perché abbiano la stessa storia ma fanno leva sulla stessa cosa la grandissima curiosità delle persone riguardo alla vita dopo la morte cioè che cosa c'è dopo la morte che cosa che cosa ci accade è una, una domanda a cui noi non, non cerchiamo la risposta tutti i giorni perché andiamo a lavorare ci laviamo facciamo cose stremmiamo eh, però nella nostra testa c'è sempre quella cazzo di domanda E cerchiamo sempre di, di non pensarci Perché poi ci può anche scatenare ansia Paura della morte eh, Tristezza quindi, cioè, Però è comunque un cazzo di pallino che noi abbiamo In Martyrs C'è una di Pascal Lagier C'è eh, la ricerca del, della verità sul post-morte Cioè cosa accade dopo la morte E alla fine il film strizzerà l'occhio allo spettatore lo spettatore avrà un fortissimo coinvolgimento in questo senso perché a quel punto sentirà la fascinazione del fatto che qualcosa c'è, qualcosa di talmente spaventoso o talmente eh, da portare, la, una delle protagoniste, a, a, scusate lo spoiler per, per Martis, tappatevi le orecchie per un secondo, a spararsi direttamente a spararsi, quindi può essere qualcosa di bellissimo, qualcosa di bruttissimo. E secondo me anche Event Horizon, che comunque è un film decisamente inferiore a Martins, dando uno spazio fisico, quindi dicendo, ok, io ci posso arrivare, magari sta anni, luce, chissà dove sta, però io grazie a questa tecnologia posso andare da un punto all'altro dell'universo, dando uno spazio fisico all'inferno, o a qualcosa che appunto noi definiamo tale, rende molto reale eh, il concetto di, di vita dopo la morte, quindi inferno e boh, paradiso quindi è veramente molto molto affascinante questa cosa e oltretutto ci saranno dei, delle eh, immagini flash, delle immagini montate molto velocemente per cui per la lavorazione ci è voluto tantissimo per realizzarle. Delle immagini flash, eh, fichissime, ultra horror, con gente squartata, eh, legata con fil di ferro, robe eh, veramente cose meravigliose per chi ama l'horror, eh? un incubo... Poche volte ho visto una, una scena infernale realizzata così bene. E il film che è stato tacciato di essere molto scopiazzone e molto anche eh, banale, standard no? nella sua rappresentazione perché comunque sembra un misto tra Alien e, e altri film di fantascienza dell'epoca è stato ovviamente associato da tutti, anche da me, a, a, insomma vedendolo, è stato associato a Eraser razer di eh, clive barker la cosa curiosa però è che se uno va un attimo a studiarsi appunto co come accadono le cose eh, scopriamo che clive barker è stato assunto come consulente per questo film quindi c'è un grave errore nel considerare un er oh, appunto un difetto, questa somiglianza con Clive Barker, perché in realtà c'è una firma qua dentro. C'è un uomo grandissimo che ci ha messo del suo. Questo film si è impreziosito parecchio, ma agli occhi del, del pubblico ignaro e dei critici ignari, almeno quelli che non lo sapevano, eh, questo sembra un plagio mostruoso, sembra una, una scopiazzatura. In realtà no, in realtà è mi serve qualcuno che sappia rappresentare l'inferno come si deve qualcosa di tremendamente spaventoso bam, arriva Clive Barker qua ci mettiamo l'applauso quindi tantissima roba per questo inferno appunto che cazzo Cioè, è uguale alle cose che faceva lui e ci sta benissimo e rende veramente bello il film lo rende mo molto bello anche se appunto il film poi si porta dietro dei difetti che adesso ne parliamo ehm um, Idea anche molto intelligente che questo inferno venga visto pochissimo, cioè che siano proprio dei flash, dei frame, perché è giusto che lo spettatore ci metta anche del suo, quindi che, ci, che li metta insieme quei pezzi e, ci, e immagini anche di peggio. Uh, quindi insomma il, il film poi non è andato bene, perché comunque i suoi difetti ce li ha, Uh, è costato 60 milioni di dollari e ne ha incassati almeno da quanto dice Wikipedia 47 io ho visto anche altre fonti, diciamo 24 ma secondo me alla lunga è più, è più giusto Wikipedia perché mi sembra un po' strano uh, fu recensito malissimo dai critici e andò malissimo al cinema anche per via di questo fatto che assomigliava molto agli alien ai ai vari film di, di fantascienza, eccetera. Il noto critico Robert Ebert, eh, premio Pulitz, di cui avevamo parlato anche qualche live fa, lo ha recensito male, eh, non vi sto a dire cosa, cosa è, perché è comprensibile. Nel corso degli anni, tuttavia, diventa un cult, come avrete notato anche con voi stessi, perché a molti di voi piace vorrei lasciare la parte finale sui difetti poi vi dico cosa c'è nell'edizione il film effettivamente è un po' banalotto no? nella, sua, nella sua impostazione iniziale uh, c'è cioè, cioè, cioè proprio la, l, questa, questo gruppo di, di astronauti è, sembra uscito da, da Alien è, e questo è molto stucchevole soprattutto se Alien l'hai visto poco e dici che cazzo è la copia Mo anche le scenografie sono molto simili ci sono anche delle persone adesso non mi ricordo chi che hanno lavorato ad alien eh, eh, ah, il direttore della fotografia che tra l'altro è molto bravo questo film la fotografia è molto bella secondo me il direttore della fotografia ha lavorato anche in aliens 2 per esempio ci sono ci sono anche altri che hanno lavorato penso lo scenografo ha lavorato in alien comunque la recitazione dei, delle, diciamo a parte quella di Sam Neill e, e di Fishburne è insomma un po' così un po', un po piatta un po', i, i dialoghi sono un po' sciocchi un po' stupidi mm. ci sono delle parti non sense dove appunto l, la storia si focalizza su certi personaggi che non non ha senso ma questo è anche dovuto un po' appunto al, al montaggio finale che che fa un po' schifo secondo me eh, però è vero anche che il re, adesso loro hanno dovuto tagliare tantissimo materiale però è vero anche che non puoi girare come se dovessi fare un film di quattro ore e poi lamentarti che ti hanno fatto accorciare il film e non si capisce un cazzo dovresti pensarci prima per me è davvero un, un bel film horror fantascientifico è vero non è un capolavoro perché Paul Anderson non è un autore molto sofisticato, cioè non è sofisticato ma è molto bravo. Molto bravo a, a gusto, anche i Resident Evil comunque hanno scene molto molto fighe dal punto di vista delle riprese, delle, dei movimenti di macchina, in questo è bravissimo. Però insomma il, il tutto risulta abbastanza abbastanza stucchevole. Per fortuna a un certo punto il film Vira diventa un incubo un incubo, anche, anche un, con delle scene un po' trash sul finale, eh, diventa un incubo alla Air Razer e migliora decisamente. Cioè a quel punto il film migliora e quindi è un film, questo è un film che ha due facce. Ha una parte tecnica molto bella, una parte tecnica non bella. Eh, ha una storia un po' banale e una parte di storia eccezionale. E quindi alla fine sul lungo termine vince e diventa un cult ma anche solo, guardate, anche solo queste scene qua che c'è nella foto è pieno zeppo di scene bellissime eh, per non parlare dell'epica per quanto possa sembrare ridicola scena in cui uno dell'equipaggio eh, viene catapultato fuori dal, dall'astronave senza tuta, senza niente e il capitano della nave lo con un balzo lui invece la tuta ce l'ha, lo ributta dentro e insieme cascano dentro una scena bellissima nello spazio. Impossibile che nella realtà che si possa realizzare una cosa del genere, però nel cinema ci può stare una cazzata così, insomma. Eh, L'edizione spacca, spacca veramente tanto. Lo, lo dicevo l'altro giorno, ci sono due documentari, cioè praticamente c'è un documentario di un'ora e mezza e un altro video con dozzine di... Uh, backstage che anche quello dura più di un'ora una roba del genere i segreti del film con il commento del regista il commento al film del regista e del produttore ci sono interviste a, a nastro è veramente tantissima roba per cui chi ama questo film eh, qui trova un'edizione che sembra un'edizione semplice perché comunque è un amarai con slipcase semplicissimo però ha veramente tanti extra ed è una cosa abbastanza inconsueta, quindi è consigliatissima. Questo è figo raga. Beh, il nucleo della nave è molto bello, eh, tut tutte le scenografie sono molto belle, anche se appunto le tute, l'astronave... Sono abbastanza banalotte, cioè sono, quelle, sono quasi scopiazzate da Alien. Io vorrei vedere i contenuti speciali, eh, l'unica è comparsa edizione. Eh, trovo fantastica anche la scenografia delle, della stanza con la sfera portata è stupenda, ma già lì secondo me c'è l'intervento di, di Clive Barker, perché nella stanza poi in alcune quadrature si vede meglio, ci sono spuntoni. E che, che uno si chiede come mai. Sembrano fatti apposta per infilzare la gente. Ci sono cose orrorifiche un po' già dentro quella stanza lì. Sì, è un film che, che si poggia su delle idee che esistono già, ma poi le mette insieme. Le mette insieme bene. Il collegamento con Slitters è semplicemente che Slitters è un film. Che è una, un puzzle di roba presa in giro. Cioè, praticamente non ha inventato nulla. James Gunn in quel film. C'è cioè, di tutto, dall'invasione degli ultracorpi a zombie, eh, scusate, alla notte dei morti viventi. Cioè, se vai a guardare Slither, in Slither c'è tutto il cinema horror fantascientifico eh, precedente a quel film. Il più bello, messo tutto insieme in, una, in un film che funziona, che ha una sua identità. Ecco, secondo me. Eh, Event Horizon ha lo stesso, fa la stessa cosa, prende un po' di Clive Barker, prende un po' di Alien, prende un po' di qua e di là e crea un film, certo, mh, meno quali qualitativamente meno bello, secondo me di Sleathers, e chiaramente meno bello di Arise, meno bello di Alien, però comunque è un film che ha una sua identità. Cioè...